Una volta creato il progetto, eh, vediamo brevemente com'è strutturato. Abbiamo già detto che Codeigniter eh, si basa sul modello MVC, che è acronimo di Model View Controller. E che cosa vuol dire? Lo vediamo in questa grafica. Vuol dire che è strutturato in base a tre blocchi, che sono quelli che vedete rappresentati in figura. Il, diciamo, il cuore è il controller, che è quello che controlla l'applicazione, quindi chi si occupa della logica dell'applicazione. L'utente tramite browser farà infatti la richiesta al controller chiedendo di fare delle operazioni. Il controller capirà che, quale codice vada eseguito, se ci sono dei dati da, da reperire li reperirà e invierà questi dati alla view che è la componente che si occupa di prendere i dati e eh, inserirli in un template, cioè dargli l'aspetto grafico che è quello che riceverà l'utente finale. Come fa il controller a reperire i dati? Non lo fa direttamente, ma proprio perché c'è la componente model che si occupa del reperimento dei dati nel database. Quindi il controller manda la richiesta al model il model sa dove si trova il database, sa come accedervi, prende, va a reperire eh, i, re, i dati oppure va a fare le operazioni sul database e ma, invia la risposta al controller. Quindi il model ha il compito di fare tutte le operazioni CRUD, cioè di creazione dei record, di read lettura, cioè il reperimento, update se ci sono dei record da, da aggiornare o delete se ci sono dei record da modificare ma è solo il model che accede al database questa organizzazione in Codeigniter eh, corrisponde esattamente alla struttura eh, a cartelle quindi se noi, scusate, se noi andiamo a vedere l'applicazione qui sotto app troviamo esattamente la cartella controllers la cartella models e la cartella views okay? quindi i file che troviamo qua dentro hanno proprio quel significato quindi dentro eh, controllers ci sarà la logica dentro all'interno di models i file che accedono al database e all'interno di views tutti gli aspetti grafici i file che si occupano degli aspetti grafici allora fatta questa premessa eh, vediamo uno, ancora una cosa che ci serve. Eh, vediamo il, eh, la corrispondenza tra la URL, cioè quello che scriviamo nella barra delle urla quando richiamiamo qualche, eh, la nostra applicazione, e i controller. Cosa voglio dire? Che se io scrivo, vediamo subito un esempio, se io scrivo http barra barra, il nome di dominio, esempio.com, slash news, quello slash news indica qual è il controller che voglio richiamare. In questo caso, nella cartella controllers, ci deve essere un file news.php che all'interno avrà i metodi relativi alle news. Okay? Quindi c'è una corrispondenza tra quello che scriviamo nel, nella URL e il, il nome del controller, cioè la classe controller, Corrispondente. vi faccio notare che news è minuscolo e qui deve essere maiuscolo allora facciamolo creiamo un controller news.php che in questo caso vedete ho solo scritto news quindi non ho specificato un metodo perciò avrà un metodo di, di default che nel nostro caso è index allora lo facciamo subito andiamo sotto controllers creiamo un nuovo file che si chiama news.php okay. allora Dovremo mettere una classe che estende il controller di base. Se prendiamo home, prendiamo qua, copiamo tutto e poi lo modifichiamo in news. Voilà. Allora, eh, qui la classe ovviamente non è home ma è news, maiuscolo, ok, che estende il base controller. Quindi Herediter ha tutti i metodi del base controller. Lo faremo molto semplice, e noi, eh, quindi qui c'è un function, un metodo eh, di default index, quindi se io non specifico nessun metodo, parte questo e diciamo, non so, eh, facciamo così, lui restituisce il sito delle news, qui non passiamo neanche dalla view perché per semplificare. Ok, benissimo. Allora, cosa succede adesso? Quindi se io scrivo stavolta... News, qua, mi compare il sito delle news, cioè lui ha, il controller cosa ha fatto? Ha visto che c'era news, è andato nella, nella, nella cartella controllers, ha trovato news.php, non c'era un metodo, quindi ha eseguito index. Vediamo adesso di creare un metodo che sia diverso da index, per esempio lista, voglio l'elenco di tutte le news, lista. E qui diciamo che lui mi dice elenco di tutte le news. Elenco di tutte le news. Ok? Quindi questa volta, se io scrivo news come prima, ma se io scrivo news slash lista, c'è questa corrispondenza tra quello che io scrivo qui. Esatto, è il metodo che viene richiamato. Quindi lui si accorge che deve andare nel controller news.php e che deve eseguire il metodo lista. Lista può avere anche degli argomenti. Cioè, io, se io per esempio qui scrivo barra 3, posso elencare, voglio, voglio le, la news numero 3, per esempio. Adesso qui non succede niente, perché non l'ha trovato, ma quel 3 è un argomento. Quindi vuol dire che a lista io posso passare dollaro, non so, numero e vediamo, posso passarlo o non passarlo quindi diamogli un default, il default è 0 e questo metodo cosa può dire? if eh, dollaro numero quindi se, se, se vale 0 allora io no, sì, se, se vale 0 io gli dico elenco di tutte le news altrimenti restituisco? facciamo eh, così io e, e dovrei restituire la news che ho specificato come parametro quindi qui in questo caso dirò news numero e gli passo il parametro che, che ho dato quindi mi scriverà eh, numero 1 numero 2 a seconda di quello che passo come eh, argomento vediamolo qui allora eh, vediamo pure, se io scrivo lista slash 3 questa volta mi dirà news numero 3, se io scrivo lista numero 5 mi dirà news numero 5. Se io però non glielo metto l'argomento, dollaro numero vale 0 e quindi lui mi dice elenco di tutte le news. Ok. Bene, direi che ricordiamoci solo questa corrispondenza tra il maiuscolo e il minuscolo e per adesso è tutto finito, completato.